il terzo piano di quell'edificio è in costruzione Eh te Guarda, lo... per favore Clara Clara non sei costretta a farlo di prego io ti ho oh. tu sai che non è nazionale hai cercato di dirmelo no? io mi ha voluto prova e ora vuole mettere la prova donna se non lo faccio accadrà qualcosa di terribile che Un'inondazione di Un terremoto? Dobbiamo lo sai che so, sì, so, so, so. non è razionale so, so, so no, non posso non posso gloria, no, devono essere messi alla prova la pannera di teo tu ci hai parlato di studente di chimica, era tuo il messaggio su caro. Carone. Carone Carone? vuoi fermarti? Morot, padre figlio sì, La sì. sì. sì. sì. sì. sì. sì. sì. camera 1 ti porta in una stanza non è inutile cercare di fermare guarda si uscire credo di aver capito la balbuzi hai capito il perché la balbuzi? l'ho capito prima mentre parlavi con oggi lui diceva che stava cercando solo di fermare dai, è questo, no? Il killer del sentiero. Tu stavi cercando di fermarlo. Mi hai detto, so perché va bene perché stai riprendendo per tempo. Era un attacco. Ma tu non sai perché va dentro. Oh, no. Ho chiesto in giro. Nessuno lo sa. Ma perché c'era una Oggi non c'è tempo da perdere Ho scoperto un mostro, un SCP diverso dagli altri C'è qualcosa che ci riporterà al passato dentro questa cella Ma che figata, l'hai già visto? Ho dato un'occhiata perché non ho saputo resistere Non sei posso dire niente Sei entrato fino a dentro da solo, ma sei pazzo? Solo un pezzettino, ma non potevo resistere In ogni caso, ben ritornati voi segersi nella serie SCP Ricordatevi che il 22 novembre esce il mio libro dei mostri Ci tengo che tutti voi lo abbiate Andate a preordinare, potete farlo già subito, sia su Amazon, link in descrizione, sia andando in libreria. Ci sono 28 stili, da vederli a crearli, il passo è stato breve. Però adesso non possiamo perdere tempo neanche a controllare gli oggetti che abbiamo l'altro. Oh, sono troppo così. curioso, ho messo troppa curiosità, veramente. Dobbiamo entrare subito. Ma che okay. posto è? C'è cioè, una foresta normale, sì. non c'è niente di particolare. Da da qui... Ma è... Qua no. fuori è diverso. No. E eh, di solito c'erano sempre oggetti, però il bello è dentro. Infatti io adesso scendo per primo eh. e poi vi faccio venire Stai. anche a voi. Eh. Stai attento. Andate. Potete già venire. Ma già da qui tu puoi intuire che c'è qualcosa che non va bene. Però qui c'è un cartello che secondo me è estremamente caratteristico. Look down. Look down. Vuol dire che... guarda, guarda no? no, vuol dire che devi guardare con gli occhi per terra. Cioè praticamente non devi guardare, devi tenere gli occhi per terra. Così. E chi vi ricordate che non si può guardare? E uno ce n'è! Ma lui non è possibile! No, Lion, non è possibile! Di nuovo! Il primo, il primo mostro di questa storia serie. E se seguite nel primo episodio dovete scrivere subito hashtag 10. Secondo me qui dentro c'è lui. No, Ma Lion, io quando c'è a terra? l'hai alla fine la sua, me la sì. ricordo. Solo quella questa were, quella bella. forma. e poi sì. no. è censurato. Il censurato. Il censurato. Il censurato. Il censurato. Il censurato. Il censurato. Il censurato. Forkner ha detto non sforzarti di essere di una delle altre cerchi di, di essere di una stessa non raccontarsi forse nanno più piccoli loro no, no, no forse nani più brutti loro gioco gioco Tu gioco. Caga, caga Mazzato. E se parte di in vede di cinta che non mi smaglia, ma dico ma è chiaramente lui e tra l'altro il cartello sì, è diverso ma, sì, sì, è sì. come... ma è diverso di c'è lui è completamente è, coperta di succo di pomodoro è un SCP di classe Euclid, lo Shy Guy è di classe Euclid, ovviamente il nome e il numero è nascosto da un, okay. un Mattiasi, Ma però guarda come corre, lui è sicuro, tra l'altro c'è anche l'avvertimento cogniscio cognitio azzard, e non so che cosa voglia dire, cognito, cognito forse, oppure vuol dire che il mostro non ha un cervello c'è un cervello barrato non è in grado di pensare probabilmente agisce per istinto forse è questo che intende madonna però guardate c'è qua c'è un Sì, c'è un piedi, però qua qualcosa ha trapassato completamente tutto il muro ma lo sai come funziona lo sai dai quando senti che qualcuno lo ha guardato sfonda qualunque cosa e tira dritto c'è un obbligo però effettivamente non so se la cella è giusta... non è quella, oddio, oh, mio. Oddio, oh mio Dio! Oh mio Dio! Ma doveva in faccia? Aveva un'altra faccia, ma è tipo... Madonna. Oddio mio! Oddio, è bellissimo! È come se qualcuno gliel'avesse avesse appiccicato sopra, perché lui, palesemente, la sua vera faccia non Infatti ce l'ha più. Ma c'è anche... come si chiama? Il suo è di chiamodoro, sì, sì, sempre quello. Senti, facciamo finta di non averlo visto, che non ci tengo a guardarlo altre volte. Tenete sempre le torce in mano? Certo. vediamo. Cosa c'è da questa parte okay. Dai, è una parte che qua c'è qualcuno che non ha avuto la stessa fortuna Eh, vedo, vedo, vedo C'è un, eh. un morticino Poi eh, c'è anche una scritta nel libro E dice L'unica via per dice, È cancellato Eh, esatto The only way to L'unica via per fare cosa? Per, boh, per vivere, per, per non morire magari Ma non sarebbe proprio questa quella per vivere Ah, ho capito Qui cosa c'è dentro un po' di blocchi di bedrock che io vedo come diamante perché mi piace costruire così però unica via per fare cosa per, boh, per vivere per, per non morire magari ma non sai proprio questa quella per vivere ah ho capito Qui cosa c'è dentro un po' di blocchi di bedrock eh. padre è ah. quello al ho capito cosa è padre sua madre e adesso c'è stato forse un po' troppo a carine la parola dare un po' di a tutti i padroni siete d'accordo con John Stewart voi uno della taglia dovrebbe fare lo sport più basso eh. sì. Sai, mia madre non ha voluto firmare il permesso, era troppo sì, rischioso. E quello che è? Il figlio passo a destra è Dan Thompson. What's up? Vero. Dan la la la la terza cosa è ci sia una possibilità su un milione ma in è un miliardo È stato bene la in sua compagnia. Eh, è stato Alice, di. Cos'è così? così? così? no svegliare. Mo tanto. No, No, no, no, no, <laughs> vedo come diamante perché mi piace texturizzarli così però è bedrock quindi credo che l'unica cosa che impedisce allo shy guy di andarsene fuori sia questa bedrock ma sei sicuro che non rompe anche quella onestamente penso... nessuno ci ha mai provato a vedere se la bedrock è indistruttibile dallo shy guy se Lì no. resto fuori là è buona fortuna la provi tu ok sei un pusillane ma va bene io penso che questo shy guy non sia quello normale bianco con le braccia rosse che siamo abituati a vedere. Oh, Penso sia diverso, quindi occhio, stiamo attenti, non sappiamo come si comporta, se è diverso, quanto è diverso. Io, tra l'altro, sarei anche un pochino più cauto, perché è vero che noi di solito qui entriamo sempre in una dimensione. Lion, però... no, no, no, aspetta, aspetta, vieni di... Oh, Oddio! Ma è già rotto! Eh, infatti, ma l'immaginavo, eh, questa... Ah, infatti qua dentro non c'è mica nulla! Eh, è già scappato allora lo shagai tecnicamente eh, esatto. sta Questa sempre è dentro questo cubo di metallo però qua mio... non c'è perché ovviamente per chi non dovesse saperlo lo shagai tende a inseguire a uccidere chiunque veda la sua faccia per quello viene chiamato Non sotto no questo no. è sotto come mio... viene sono sotto come dentro i think it's a bomb of this Se ve fai, devi fare, devi fer devi fare, devi fare, Ti ricordo che la lista è arrivata. Però le relazioni a distanza non sopporto più una fatica. La lista vista questa. Per anche Michele, la scelta è più importante. Mi piace molto. Bellissimo. Come è andata quest'anno? Alla china, alla chiacchierina, si spacca Ma spacca lo spacca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 可是它是石頭。菜頭嗎? 我要炸的不是這個菜。 che in inglese significa tipo timido perché se tu lo vedi lui non può sopportare questa cosa si agita e quindi deve cancellare dall'esistenza chiunque abbia solo la sua faccia esattamente e qui c'è una scia di persone no, che forse avevano visto la sua faccia no la io Guarda lion però attento lion che c'è? l'ho visto e lui è viola è tutto viola sono qui che perché... E sono... Tutto è stato no Ma no, no. Non ho non No, che sei quella creclemaus Fai Mouse. Sì, ok Dove se fosse... Ehm... cavolo! Mi ha dato il tuo primo. Il clickmans, il clickmans. Non c'è spazio per pensare a questo. Quel clickmans. è L'estradizione perché... oh. tra la Francia e gli Stati Uniti è un incubo burocratico, non sai? Forse si fare in modo di più avanti, io ti ho portato questi ai bambini quando mi hai occasione. Non basta un animale di veloce di fatto. Ti ho mai fatto il fenomeno. No, mi ha insegnato a collegare nella mente delle persone, ma dopo quello che è successo non c'era più usare questa abilità. Che cosa fai sì, È un lavoro per delle persone molto, molto potenti, che possano mettere a le accuse contro di Sì, e, e mi pare di aver visto anche la faccia. Cioè, per un istante ovviamente di sfuggita, perché non me l'aspettavo che fosse qua dietro ed è diversa, eh. molto diversa. Ma io eh, ho... no. Ti sei girato! Ma dai, bruttissimo! Ho no. fatto no. delle cucciole in faccia, come se qualcuno, qualche dottore pazzo, lo avesse mutilato, gli hanno... Ma stai giochi. scherzando? Che cosa ho detto? Nonno, mi tolpetto, è vero? Hanno ridotto così per Cercare di fare... Per impedirgli di vedere chi lo vede. Oh mio dio, ma è orribile! E sappiamo che la Fondazione SCP ha compiuto tanti crimini contro natura così orribili a queste creature. E questa è una di quelle. Tra l'altro gli hanno anche aperto il petto, come per togliergli il cuore. Forse in un è un di, tentativo di ucciderlo, no? Ma, ma Non ci tanto sono più... Non si sa che è inarrestabile, niente ma di più! Io a... sono tentato di guardarlo. Perché voglio no, vedere come si trasforma. Prego quando quando lo fissi, capito? No, no, no, Tranquilla, tranquilla, tranquilla, tranquilla Prende danno perché sbatte contro le suficie Si è seduto sul teschio lì Mi sembra ridotto male, comunque Non è, no, è ridotto male Facciamo finta niente, proseguiamo per la nostra strada Arriviamo fino alla fine di questo percorso E vediamo mm. se effettivamente Sì c'è il percorso per entrare che nel mondo Che cosa c'è qua? Oh mio Dio stai attento Ti prego Lion! vado avanti io però tu sei va pronta bene. eh okay. sono pronta ok, okay. entro dentro dentro dentro dentro dentro dentro tranquillo va, quello, va tutto, tutto bene allora sono in una cella sembra un laboratorio SCP eh riconosco la io vengo anch'io ti prego ho paura sento movimenti vieni vieni vieni riconosco i muri faccio un bagno e c'è uno specchio io sono diverso io ho una puttana da... È vero, sei vestito! Lion, sono anch'io in una cella! Va non sei nella mia stessa cella, però eh! Eh, che nella mia cella c'è una foto gigantesca della Shanghai! Ma finché è una foto tranquilla, nella mia c'è è, è uno specchio! Perché uno specchio? Per farmi accorgere sono più come lo prima, però c'è anche una chiave! Ho Un pulsante! Questi sono i, i pulsanti tipici della Fondazione SCP, io lo posso usare per uscire Abuzio da qui! Ma un meno male sì Oh, Cico, mi stai dando fastidio, eh? Con queste mezze taglie. Ma non lo sapete, fatto troppo paura. Non mi interessa, tu non sei qui dentro. Che cavolo ti spaventi? Ma ah, perché? Comunque, lo vivo un pochino. Ma vivi, ti, ti vivo, ti vivo, ti muoio. Ma non puoi aprire anche la mia cella, perché a me non si apre? Fammi vedere che. Oddio, questo me lo ricordo. È una delle sue immagini poi... che ci sono nel suo oh, cuscino. Ma hai visto, è orribile, ma perché hai la tuta? Più che altro perché siamo presi qui dentro adesso, Anna? Lion, perché, no, perché come sei è entrato? Non ti preoccupare, non si dovrebbe fare okay. Non hai toccato niente tu però eh Io ho picconato la porta e si è aperta Non so se è normale però Dai non ce lo scegli la Non lo guardare, non fa niente Finché non lo guardiamo non succede nulla So no, ma qua ci sono altri mostri dentro la cella. Oh, che... ma c'è no, una E poi le porte si aprono da sole, non sono io che le apro. Che schifo. Oddio, lo sto, lo sto mangiando. Vai, attento, ti prego. Oddio. Esci, sì. esci, esci. Che schifo. Che io rimango schifo. fuori e ti apro le porte in caso. Ok, tieni sempre le torce più che altro, eh. perché se rimaniamo al buio è finita. Oddio, si è aperta di nuovo. Ma perché? Ma c'è qualcuno di vivo se le aprono? No, può essere che malfunzionano. Tutte le porte malfunzionano, quindi si aprono e si chiudono a volte da sole. Questo è un problema, eh. Tra l'altro qui c'è una clipboard, che sarebbe vedete, no? quella per scrivere gli appunti. Però... <sussurra> però La vuoi pensare? No, perché le, le voci sono sbarrate, come se qualcuno le avesse cancellate. Però sono tipo eseguite, cioè io non vedo Però, che cosa c'è. No, Lionel, secondo me, vedi sotto, c'è cioè il piattino che puoi prendere sempre le cose, quello lì, so, vedi? Ah, e ora non riesco non a vedere, infatti. No, sì, ci sono tre cose da fare, effettivamente, che io non ho fatto. E sono riparare il generatore. No, io puoi tardi ti prego! Andare in caffetteria e pulire la cella di SCP-173. Credo che queste siano delle azioni di routine che la security di questo laboratorio doveva fare tutti i giorni. E non le hanno fatte. Magari seguendo questa traccia possiamo capire che cosa è successo. In teoria sì. Proviamo a cercare, non lo so. La cella di 173 oppure la caffetteria No, io ti prego, ti prego ma Ti prego, ti prego Quando io parlo, voglio finire le mie frasi Se tu non mi fai finire le mie frasi, io ti sparo in faccia okay? No, io ti prego, ce lo di dietro di me, okay. ti prego Ok, hai imparato bene la lezione adesso? Sì, ma non vuole più, ti prego Allora non mi interrompi Altrimenti la prossima volta entri da solo, te lo giuro bene, però non mi interrompere, altrimenti sarò costretto a rifarlo, ok? Ho capito che parli solo tu, che ti puoi affare Va ah bene, però devi aspettare il tuo momento, ok? Se io voglio finire le mie cose, perché io volevo dire che noi siamo alla ricerca di comprendere che cosa è successo con questo shy guy. Perché io voglio capire chi lo ha così e perché ha Adesso potrei parlare Anche adesso, cosa c'è? ma Mi stai fattando nel panico! Tranquilla, non sta succedendo niente, siamo in una libreria apri la porta a lui dai è vero? Ma, no. aspetta quel libro l'hai girato tu no è dentro. hai sentito? lo sentivo? Senti? No. Eh. faccio malfunzionare di nuovo la porta magari piccolandola un po come ho fatto prima ah, no. Ma no sì, è no no no no io ho sentito no no la stanza, si sì, è aperto qualcosa. no ah, oh, no ha visto, bell'udito anzi, eh, è qui vicinissimo, infatti mi sembrava strano È una specie di, cavolo, ma è una camera È una camera tipo segreta questa, un bunker, una, una tesoreria della fondazione eh, Ma hai visto che roba c'è qui? Lì ci sono armi Questo non so neanche eh, che accidenti è... sia No, però c'è un pericolo, non prenderlo, eh Questi sono dei token eh, Cioè praticamente sarebbero gli anime, ma questi cipi che non esistono cioè, praticamente vuoto e Le li utilizzavano per registrare gli SCP dei nuovi mostri. Esattamente, eh. poi ci sono anche delle altre cose dentro queste tecke. Ci prendo c'è stato pericolo! L'hai però sta attento. Mi raccolgo sì, questo un altro e te ne prendo anche questa, che è, tra l'altro sì, mi pare sì. di aver già visto la bottiglia sì, di, sì, di sì, Coca-Cola me la ricordo il 110%. Questo è tipo un buon sconto. Questo in diretta potremmo usarlo dal perché ti permette di non pagare niente. Qualsiosa è gratis! No, esatto. esatto. Andiamo, torniamo indietro e vediamo se riusciamo ad essere talmente oh, io, Oddio! Oddio, oh, oh, oh, no, io... Non siamo no, non fa niente, vieni Anna, eh! Apri la porta di vero! Ah, sei rimasta glu da dentro, eh! stare un po' più attenta, eh, Stare sul pezzo vieni, ho vieni, ho capito, vieni. già cerco di non guardarlo ogni volta me lo ritrovo sempre a palmo dal naso sono degli occhi nel muro Maio, oh mio Dio, ma ti guardano proprio Ci spiano qui dentro c'è una stanza della sicurezza vi lascio una porta chiusa e di qua la, la caffetteria. caffetteria. o okay, oh, c'è un compito di caffetteria? Se non sbaglio? Vero? Sì, sì, sì, sì, no. sì, sì, sì, sì. Bisognava riparare il generatore, andare in caffetteria e pulire la cella della statua 173. Sì. Quindi, vuol dire che qui dentro ci sono anche altre celle, e gli altri SCP in teoria dovrebbero esserci. Però, guarda, qui la security dovrebbe avere le telecamere di tutte le zone. Quindi, magari riusciamo a scoprire se c'è anche la sala dove hanno fatto quelle cose lo allo Shagai. Allora, qua c'è la camera 1. E ti porta in una stanza con lo cegai, tra l'altro, e non si vede la giro. È piena i colori, però c'è una porta enorme a destra. Come E c'è anche un cavolo, vedi? Sì, sì, sì. Poi ce n'è un'altra, camera 2. Eh, questa ma... è la caffetteria. Caffetteria, caffetteria. Camera 3. Eh, è la cella è la... questa. La cella, forse la sua... Lion, aspetta, sembra tipo... Lo vedi che ci sono manichini? Cose che starebbero in una sala chirurgica, tipo. Può essere, però potrebbe anche no, essere una no, cella no. del 173 questa, perché è sporca dentro, ci sono dei blocchi marroni. Mi ricordano quello che lasciava in giro lui. Ok, proviamo. Ti c'è lui dietro oh, la bello, porta. porta. Ok, piano, piano. Ma ha aperto oh, come... lui, Anna, o hai aperto piano, te? Piano, piano. No, hai non l'ho app... toccato, io pensavo avessi aperto tu. Daniel, All... questo vuole essere visto per forza, eh. Eh, ma tecnicamente lui non può vedere se noi lo vediamo, no? Perché non ha gli occhi, quindi come fa a vedere se noi lo vediamo? Non lo so, però sembra che lo percepisce un po'. Esatto, secondo me lui percepisce se viene visto. Ah, il venditore. Il venditore è commercia in token. Ah, dovevamo prenderli, Anna, quei token. Vuoi che vado a riprenderli io? Ma ti dico la verità, eh. In realtà non è neanche indispensabile. In teoria... Oh mio Dio, dietro di te! Ok, lo vedo, lo vedo. Oh ma mio Dio, questo non l'avevo visto! Ma che schifo è questo? È il venditore. Eh... mio Dio, ma che è successo? Ma è cambiato! Mettiti un portale qui, vai a prendere i token col uh, punto di domanda. Ma aspetta, aspetta! C'è il Is... bonus, È c'è lo sconto del 110%. Ok, allora, ce l'hai tu anche quello. Eccolo qua. Ok, allora, 110% compriamo tutto quanto. Ok, l'ho buttato dentro, quindi ci dà il... Anna, vai! E... C'è la schiffa? A Cosa c'è? No. Aspetta un attimo, eh! Perché vedi che a fare servizievoli ogni tanto... Oddio! Mm. No, Cosa c'è? Terribile! No. Eh no! No, no, no! Che no, no, no. ce l'hai ancora? La bedrock? la bedrock! che ti parlo! Anna... Oh, sì, ce l'ho, no, ma si è tipo aperto l'ho visto, l'ho visto che si è aperto, com'è possibile, era chiuso! Oh, oh, cosa c'è, cosa c'è? Laio, ce n'è un altro! Dove, dove? Dietro no. di noi, dietro di noi! Non è vero, però non è chiuso. Ti giuro, Anna... io avevo visto, per un attimo l'ho visto e poi si è chiusa la porta, te lo giuro! Anna, io ho tappato tutto, con tutta la bedrock che avevo! Quello era orribile! A, a, a... No, ce n'è vero, ce n'è no, un L'ho detto che c'era! Vabbè, però questo, questo, non è attivo almeno, ok? Non guardarlo! Non guardando, no, io non lo guardando io. Ti giuro Se okay. questo si attiva alla la fine veramente Cerchiamo di terminare Questo posto Va bene Allora non abbiamo fatto Alcune delle cose Però Chi se ne frega Cioè l'importante È che arriviamo a capo Della questione Cos'è che ci manca da fare Ci sarebbe Il generatore Dobbiamo attivare Il generatore che dovrebbe essere qui, esattamente, sì, con tutto sto casino di... È la sala dei cavi, esatto, magari... Ho capito! In ognuna delle stanze c'è un affare per attivare tutti i cavi e lì dentro c'è il genere... Viva, sono tantissime, sono tre! Perché dentro l'acqua ci sono dei mostri? Cioè, guardate lì, ce n'è uno verde oh, qua Dio, dentro. Ma è vero? Che è schifo! Eh? Ma ce n'è uno ancora più brutto come com'è possibile che lo scegai sc sc di nuovo qui? No, accesso, Anna, è di oh, nuovo ma acceso! è impossibile, Ma si teletrasporta? No, no, no, di nuovo, di nuovo, sto succedendo qui. Anna si sta avvicinando no, di, di brutto. No, Lajon si sta avvicinando di brutto, C'è il mio libro di libro qua dentro, perché? Qua dentro! Ah, Lajon la... si sta avvicinando! <ride> Forse vuole entrare sì. nel mio libro dei mostri Se me lo chiedeva gentilmente Io ce lo facevo entrare Ma io penso, perso uccidere questo Laiana per favore Risolviamo sta cosa del generatore Entro nella prima porta Che facciamo? Ci dividiamo Facciamo qualcosa Ok dobbiamo bypassare Non c'è altra scelta Dobbiamo Come? bypassare e Rompi non... la porta Devi rompere per forza Non c'è tempo Anna Anche perché ci stanno Ci continuano a stare appresso Ci seguono Sia quello che l'altro Quindi sfondo tutto Che sfondo, faccio? Sfondo sfondo sfondo Sfondo sfondo okay. sfondo Aspetta ci sto provando Ci sto provando anche perché io non okay, è rotta nulla. Uh, no, Mi metto la maschera antigas per vedere. C'è un osso, c'è qualcosa qui, che cos'è? È, è, è parte sua, è l'osso di 096. Abbiamo cuore, occhio e uno, una costola. Hai tutte le cose, penso. Leviamoci di mezzo, ti prego. Eh, ho capito, ma dove le portiamo adesso? Dove ce L'albero ti ricordi? Esatto, ti ricordo. Oh, uh, attento. Una cosa alla volta Ok, ti ricordi no, Lion Un corridoio che... pieno di Io Ti prego detto... Lion Non possiamo fare ogni due passi Lo troviamo davanti Ti prego, ti supplico Ok, però se tu fai così Che dici una frase sì. Ti fermi okay. E cambi discorso, io non ho un'altra scelta che Se tu non smette di comparirmi davanti Io non lo faccio più Vieni con me Ti ricordi il corridoio dove c'erano tutte le celle? Ce n'era una dove hai detto che c'erano dei piedistalli Dovrebbe essere questa qua, questa Ok, sei sicura? eh? Perché io no, non mi ricordo non è, è quello lì del clipboard, questo qui Tu devi andare nell'altra porta Quella chiusa a chiave, torna indietro Ma eh, lì serve una combinazione, io non ce l'ho la combinazione Esatto Ma come? Eh, devi spaccare per forza! Ah! No ah! Ma eh, devi spaccare l'aio, è l'unica via. Magari posso indovinarla, magari è 0,96, no? Vuol dire? Prova. Oh, Guarda, è dubito. Qua sta questa. Senti, provare. tu me lo dici sfondo la porta. Eh. Ok. È, è, è, è, non si può spaccare. È impossibile da rompere! È spacca il muro, dai, no, ci okay. vuoi... Possiamo trovarla, possiamo ricavarla. Non può essere così difficile, no? Oh! L'ho beccato! Oh mio Dio, come hai fatto! Era il numero 9-6, ovviamente. Oh mio Dio, Lion! Che brutto! Era prevedibile. Eh, che schifo. Ok. Um, beh, andiamo avanti. Ah, è facile, ok. Ci siamo. Mancano soltanto i pezzettini da mettere e noi ce li abbiamo. Metti tutti. tutto, metti. No! Il oh, freddo è qui! Lui è qui! Lui è qui! Ok, oh, ho messo beh. tutto. Eh, oddio, che brutto! Che è, madonna mia. Oh, che oddio. schifo. Magari è contento, gli abbiamo recuperato i pezzi e suoi no? ok e qui sì, c'è il suo token io muro tutto abbi pazienza lo so che non serve a niente con lui ma muro tutto ok, tutto. okay perfetto allora ehm, visto che ce ne possiamo andare adesso io bene andrei abbiamo diverse domande nella testa però bevi la pozione Anna anche la perché sento io? nelle mie orecchie che si è arrabbiato di nuovo oh, mi è sembrato se di sentire pure. ok allora torniamocene veloci come il vento nel laboratorio per carità di Dio perché questo ragazzi faceva il sedere a strisce per oggi però io direi che siamo sul pezzo e possiamo dire di aver fatto un gran bel video secondo me e voi dovete suggerirci che cosa è successo agli SCP e Lion per oggi out ciao non oh. è che non è che non è non è che